Sapevate che è una macchina del tempo? Beh, ce l'ho! È buona cosa avvisare prima di fare improvvise panoramiche. Forte, eh? Indovinate per cosa l'ho appena usata? Tornare agli albori della vita umana per capire cosa ci ha resi così frivoli e meschini. Molto! Sono andato nel 2056 e ho preso il videogioco più realistico che sarà mai Siamo creato! Siamo condannati all'estinzione! Mettetevi comodi! State per assistere al video di gameplay più pazzesco di tutto l'internet! Brando, non guardarmi così, ti prego! Eh, e scossa! Avrei bisogno ssh, della ssh, ssh, TV per... Brando sta per lasciare Jenna! E, e ecco quanto tua. ci vorrà? Vorrei provare questo e... Sette oh, oh. ore finito il binge watching ah, sprechi fiato non, non ho intenzione così, di schiodarmi e, e non puoi riloggi farci riloggi. nulla sto nulla, di ehi mi, mi Ma... hey, gaston hai sentito l'ultima moda il selfie mentre si fanno flessioni al parco figurati ciao di qualcosa, qualcosa di stupido che mi aiuti in questa decisione sofferta io ne faccio ne ne ne un giro al parco pino. Che c'è Pedro che... Ehi, mi... ma... Aspettavo questo momento da anni. Maratona horror pomeridiana. Ti prego, lasciami la TV. Ti faccio tutti i compiti. Ok, ci sto. <totiposite> Questi esercizi sono più difficili del previsto. Ma non abbastanza. Compiti fatti. Grazie. Non dovresti eh, lasciarmi la TV. E perché? Tu hai detto ti faccio i compiti e io, ok... Non ho mai detto nulla sulla la tv! Mi hai fregato! No! E allora? Sembrava quasi vero, eh? Frustrante Ve e deprimente! Che realismo! Già! Ora scusate, devo superare il livello di cripta! Chiudi tu il video! Mettete mm? like e cliccate un po' di queste cose che vedete! Chi lo sa dove vi porteranno?